Salve a tutti, questo video serve essenzialmente a me stessa per ricordare come com fare a scaricare Unity però siccome può anche servire a qualcun altro, volentieri condivido questa cosa allora io sono entrata in Unity, in realtà solo per farvi vedere di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un programma che eh, permette di costruire giochi, fare animazioni e tante altre cose e io ora vado a mostrare che ho già scaricato quella che si chiama Unity Hub, che è la piattaforma dove si vanno a caricare i progetti. E sono entrata con il mio account, questo è il mio account, sono dentro perché queste, queste operazioni si possono fare solo quando si è loggati e quindi io devo scaricarmi una nuova versione. E la versione che devo scaricare non sta fra queste versioni che vengono offerte qua quindi devo andare nell'archivio download clicco su archivio download e sono entrata nel sito però sono nella eh, logata in questo momento e cerco eh, una versione del 2018 e la versione 2018 deve essere la 4.20, quindi cerco questa versione che è qua. A questo punto, come mi è stato suggerito, clicco su Unity Hub, allora, do il consenso e in questo momento sì, ecco io di questo devo assolutamente. Eh, dare il permesso di mettere questo l'android build support mentre non sono sicura di aver bisogno di questi che sono tra l'altro parecchio pesanti quindi magari anche li tolgo e vado a cliccare su install do il permesso e a questo punto dovrebbe comparire eh, dovrebbe iniziare il um, il download, il download si vede da qua ed è un po' lento quindi vado a mettere in pausa un attimo il download è finito, è, è partita l'installazione eh, del programma e poi in automatico è partita anche l'installazione di Visual Studio che è il programma di, la piattaforma per lo scripting che viene utilizzata all'interno di Unity. Ecco, anche questo ci mette un po' di tempo, qualche minuto, come vedete la, la velocità di download nel mio caso è di 9 MB al secondo.